semplicemente richiama una scadenza che eh, è richiamata al punto 8 della delibera di giunta quindi eh, era importante allineare insomma anche il comma 11 a quanto disposto con i precedenti emendamenti. Quindi ne approfitto per richiamare appunto che la volontà eh, dell'assemblea sembra, ma si vedrà sempre l'approvazione della delibera voler concedere il solo pubblico sempre con compensazione della eh, perdita di postiggi, scusate, di coperti all'interno dei locali per un tempo ragionevole a eh, compensare gli effetti di chiusura e gli effetti di riduzione della mh, clientela da parte delle attività produttive che poi avranno e stanno purtroppo già avendo effetti nefasti sui posti di lavoro del settore non le avranno purtroppo anche sul PIL romano e nazionale perché pochi forse hanno eh, ben presente che eh, il commercio, l'attività produttiva e il turismo influiscono pesantemente sul PIL nazionale e sul benessere anche di altre persone che vivono eh, eh, questa realtà come eh, riflessa, come clienti delle attività produttive e hanno anche un posto di lavoro come dire, a tempo indeterminato, possono essere più tranquille ma sappiano anche loro che sul benessere eh, che, di cui godono eh, è anche merito di eh, questo elemento trascinante e trainante che sono le attività produttive nazionali e romane. Per questo motivo noi stiamo portando avanti una delibera che riteniamo giusta ed equilibrata eh, in quanto temporanea e che eh, compenserà, speriamo, eh, gli effetti del uh, Covid. Grazie Presidente.